La pandemia ci ha costretti a stare in casa, ho ripreso in mano la chitarra che comunque era un po' che non provavo a registrare qualcosa, sento che il suono mi piace e da lì, in, dalla fine di marzo a metà maggio, il, il disco è saltato fuori. Ciao Riccardo, Ciao. benvenuto Grazie L'ambientazione è molto bucolica ma ci sta È adatta, secondo me, a un po' il contenuto della... Dell'intervista. Poi una chitarra ti sta sempre bene. Esatto, poi questa eh. potrebbe diventare un po' come la chitarra di Willie Nelson, che è quella che ha tutte. Lui la suona, secondo, ha sempre suonato quella, ormai è bucata, no? e quindi continuano a dire te la dobbiamo mettere a posto. Dice, no, no, ma va bene così. E magari un giorno la mitica chitarra da 27,90 euro potrebbe avere il suo perché. Che anche questa chitarra ha una storia. Ma adesso intanto raccontiamo chi sei. Allora, sono Ricci Rambert, Alias Riccardo Galloni, musicista cantante principalmente cantante e parmigiano, ormai sono vent'anni che suono, perché nel 2000 ho cominciato a, a, a sognacchiare di avere una band, nel 2001 la prima band, che poi è stata la, fondamentalmente la mia prima e unica band di riferimento, ovvero sulle sedie pedestri, punk rock, poi rock and roll. E adesso sono passati vent'anni e alla vigilia dei miei 37 sono ancora qua che... che suono! Che, sì, scrivo, <ride> suono, suono, scrivo, suono poco perché poi magari sviscereremo anche quello. Sono, nel 2019 ho deciso di fare un anno senza concerti, a parte qualche piccola eccezione, e vedremo se il 2020 post-covid che pare sia mi abbia ascoltato mi permetterà di eh, interrompere questo, questo mio, questa mia decisione oppure se continuerà però insomma suonare scrivere e suonare rimane una mia costante e una, una cosa che non, non ho intenzione di perdere insomma parlavi di punk rock sì. quindi sei, sei partito così con queste origini e ora sei ancora lì oppure hai cambiato Sono genere? Sono partito <ride> dal punk rock perché eh, eh, principalmente perché un disco mi ha folgorato i Green Day del, della fine degli anni 90 eh, il loro penso terzo disco uscì nel 97 io ero veramente un ragazzino perché avevo 14 anni me lo fece ascoltare un ragazzo che ora non mi ricordo bene il contesto e quel sound lì mi ha veramente folgorato pressoché molto simile a quando vidi per la prima volta la pubblicità del, dei Levis con sotto la canzone dei Clash Should I Stay Should I Go che anche quella era un sound che io dicevo che canzone incredibile tant'è che quando ho iniziato a suonare i, miei, i, miei, I ragazzi che, che giocavano con me a calcio mi dicevano, ma quindi che cosa suoni? E io ero talmente fuori dalla storia che non sapevo neanche dire Green Day, punk rock o punk. E io dicevo, boh, io suono, mi piacciono i Green Day, ma non riuscivo a dire, ma che musica fanno Quindi dirò, rock rock. Bo. Sentiamoli e eh beh adesso Sentiamo. metti mi di quel le difficoltà. Sentiamo Day sentiamoli, dai, sai eh, qualcosa qualcosa dei Green Day? <ride> sì allora this is a public service announcement this is only test emergency evacuation protest Machinery can't quite tell Just what amist to me Keep on the reach of children Take that to stranger put your philosophy from above a sticker Warning live without warning Without all right well, well, bravo. Nello fondo rock, <ride> rock diciamo Però io proprio non riuscivo a capire Finché poi un'amica Che poi è stata la mia Posso anche dire chi è Francesca Linovi Che ora bassista Professionista Che suona tuttora eh, Mi disse Sono un gruppo punk fondamentalmente Poi c'è stata la storia I venduti Non venduti però io ero talmente Fuori dalla Cioè ma non perché io fossi fuori Nel senso che non, non, non mi interessava la cosa intesa come dargli un nome o un'etichetta a me mi aveva talmente tanto eh, stregato il sound che io volevo fare una band così e non poi hai fatto, canzoni, hai fatto canzoni tue? poi ho sempre comunque scritto a parte proprio un inizio di, diciamo, di carriera eh, in primo periodo proprio corto corto, i primi concerti dove per iniziare erano cover le, le canzoni che si suonicchiavano ho cominciato a scrivere quasi da subito Sia e... la musica che i testi? Sì, sia la, diciamo, la musica una sorta di, di, di, di spina dorsale che poi, come sempre, portavo in sala prove e con la band si, si sviluppava e... però sì, fondamentalmente ho sempre scritto canzoni mie tant'è che poi nel 2004 è uscito il primo disco che si chiama? che si chiama Ritorno al futuro e, ed è sono tutte canzoni originali eh, per peraltro non tutte in italiano perché eh, le ultime erano una sorta di eh, deviazione rock americana in inglese però fondamentalmente un disco punk rock italiano anche se secondo me è il disco più rock che abbiamo fatto però... Eh... E qual è la canzone di quel disco che ti piace di più? beh <ride> allora c'è una cosa che mi piace molto di quel disco è che non ce l'ho cioè non ho fisicamente una coppia perché eh, ne, abbiamo, ne avevamo stampate poche coppie tipo 500 coppie e sono eh, diciamo andate esaurite un po' tra le vendite le vendevamo solo ai concerti e, e io non trovo più la mia coppia e sono tanti anni che non la sento e mi, mi piacerebbe riascoltarlo e nel disco c'è patente appunti che è il brano diciamo che un po' tutti conoscono un po' perché scherzosamente prendevamo in giro i vigili urbani e, però ci sono queste canzoni in inglese che vorrei riascoltare perché secondo me qualcosa di buono c'è in mezzo però secondo me è, è anche se molto immaturo infantile acerbo probabilmente il disco più bello dai facci sentire qualcosa Eh, vi farò sentire eh. censurando il ritornello no no anzi sono un ritornello Raffeggiando per la città Per una cosa la stupidità della canzone c'è dietro tutta la storia che poi ha imperversato per anni me, e la mia compagnia i biridi di ritiri patenti e quindi era una sorta di presagio perché a me ancora non l'avevano ritirata la patente ma già il forse sentore. me l'ero tirata <ride> sì. però sì, insomma era una, una sorta di eh, provare a fare eh, ironicamente quello che un po' facevano tutti i gruppi eh, di protesta al tempo ma fondamentalmente in un modo diverso perché mh, mi sentivo molto a disagio a scrivere canzoni molto eh, esplicite Polemiche. Mm. tra virgolette quindi ho sempre cercato di mettere dentro un po' di ironia e poi ho sempre scritto fondamentalmente eh, un po' quello che erano le mie sensazioni cioè, anche nel primo disco anche più dopo ci sono canzoni che mescolano magari quello che è la, la società o che era la società in quel momento e, e quello che ero io ci sono un po' le sfighe sentimentali e, insomma c'è un po' di tutto insomma però se adesso riascolti i pezzi dove sono più diretto dico ma uff, sfiga. cioè nel senso. Potevo dirle, a, volendo anche diversamente quelle cose, con un pochettino più di, non dico intelligenza, però è anche vero che all'inizio, cioè è bello anche vedere anche la crescita quindi, anche sì. a livello di songwriting, insomma, sì, sì. fa sempre la sua poca figura, <ride> eh sì, eh. e quindi sì, insomma, nasco e nasciamo come band, come gruppo PUNK, e la tua band che ti ne ha fatto, quella? Beh, la band nel 2000... 13 in concomitanza con il fatto che io avevo in progetto di, di preparare e creare il mio primo disco si scioglie perché comunque l'ultimo disco che abbiamo fatto era un disco di cover molto bello che ha dato a tutti l'evoluzione musicale della band è stata un po' l'evoluzione musicale di ognuno di noi ci ha dato la possibilità di eh, aprirci un po' a 360 gradi ma proprio perché era un disco di cover eh, ha, ha insomma, determinato il fatto che non c'era più né la voglia né la forza di scrivere o creare qualcosa di nuovo a livello di band quindi abbiamo fatto il disco che poi è uscito in versione vinile che poi è uscito un live di quel disco abbiamo fatto be dei bei concerti ci mm -hmm. siamo divertiti e però alla fine ci siamo anche guardati negli occhi e vi ho detto cosa vogliamo continuare a fare concerti di questo tipo vita natural durante uh -huh. perché forza per non ce n'è io volevo fare qualcosa al di fuori e quindi ognuno ha preso la sua strada il bassista Bruno mi ha seguito io gli ho chiesto se voleva venire con me nella ipotetica diciamo, versione live del mio progetto Gli altri due ragazzi hanno uh, continuato a suonare con un altro progetto Che tuttora è attivo Quindi bene o male ognuno ha continuato per la sua strada E, e tuttora siamo uh, amici e, e frequentatori in maniera, E adesso parliamo del tuo ultimo disco Come è nato? Me lo raccontavi prima ed è una storia veramente interessante Sì, tutti quelli che mi conoscono a livello musicale sanno che non è la diciamo velocità e la mia dote artistica maggiore con i solecismi abbiamo fatto 5 dischi in eh, 10 anni 2000 2010, 2010 in 13 anni abbiamo fatto 5 dischi e un, una raccolta e quindi ogni, un disco ogni due anni che non è male come media però fondamentalmente io sento che eh, ho bisogno proprio del momento per scrivere, buttare giù delle cose se no non mi viene e tanto quanto è stato lungo il parto del primo disco che ha che avuto un, quasi un lustro quasi cinque anni questo è nato senza che nessuno l'avesse programmato la pandemia ci ha costretti a stare in casa quindi eh, da lì è nato ho ripreso in mano la chitarra che comunque era un po' che non provavo a registrare qualcosa, provo a registrare qualcosa, sento che il suono mi piace, chiedo eh, venia ad un amico e, e collega a livello musicale che è Michele Scaccaglia che mi ha fatto da direttore artistico e da lì, in, dalla fine di marzo a metà maggio il, il disco è saltato fuori, sono venute fuori queste 15 cover Alcune completamente sconvolte eh, dall'originale, un po' com'è nel mio stile, alcune ho preferito mantenere eh, diciamo, la versione originale un po' perché non, non avevo idea di, di come riarrangiarla, un po' perché eh, ho ascoltato versioni di altri prima di me che non hanno secondo me centrato il bersaglio e loro ho pensato fosse più anche umile rimanere tipo, non so, di Condezza Amore, per intenderci che è una canzone molto semplice, se vogliamo, anche... che però, proprio perché, um, secondo me, funziona proprio in quella situazione, um, non so se avrebbe funzionato in, uh, in un'altra versione. Poi ci sono cose anche molto strane, come ad esempio, uh, Ennio Morricone, che di certo non, non è famoso per le canzoni tant'è che è l'unica canzone eh, strumentale e quella è veramente stravolta perché è un pezzo, si chiama L'Arena, un pezzo molto molto famoso dove io mi permetto di cambiare proprio anche eh, la scrittura del brano. Il brano mm. ha un famoso fischio, è un pezzo che c'è, sì, in kill bill, nasce da un film di Corbucci, uno spaghetti western. E... E io l'ho proprio stravolta. Sentiamola allora. No, no, no, questa proprio non riesco a suonarla, è impossibile da suonarla. <ride> ah, okay. È una canzone che sicuramente non, non, probabilmente non eseguirò neanche mai dal vivo con nessuno, però è una canzone che, che secondo me ci sta, insomma, è, è un tributo il mio. Cioè ci sono diversi eh, artisti importanti all'interno del disco e spero di. Di ogni canzone contrassegnata con dei simboli. Esatto, ogni canzone. L'idea poi malata nella, nel, è continuata ad ammalarsi sempre di più, e l'idea che sono riuscita a realizzare è stata quella di, oltre che creare anche le grafiche, una copertina molto semplice, però che poi si sviluppa all'interno del disco, e se, dato che non c'è una versione, diciamo fisica del disco lo si può vedere dalla, dal mio, dalla mia pagina Bandcamp se uno clicca ogni canzone, ogni canzone esce fuori il, la copertina eh, della canzone stessa che ha un colore e un simbolo simbolo alchemico che ha una sorta di eh, legame con la canzone stessa e che segue un percorso il percorso detto in maniera molto molto semplice è dal bianco al nero per tornare al bianco perché il disco parte con la copertina bianca e poi dal bianco si sporca quindi diventa un azzurro, poi un verde, poi un giallo, poi un rosso, poi sempre più scura fino a circa metà disco c'è una canzone che ha la copertina nera che è un pezzo di Battisti peraltro si chiama Il Tempo di Morire poi da lì è come se insomma è un po' il significato banalmente di tutte le cose o della vita di tutti o il cadere e rialzarsi o la vita che comunque muore una persona e c'è forse lo spazio per qualcun altro quindi dal nero le, le copertine successive sono sempre più chiare finché non si arriva all'ultima canzone che è un grigio pallido pallido e se uno lo vuole vedere poi si torna ha la copertina che è bianca e il percorso poi continua il disco è scaricabile eh, gratuitamente dalla pagina Bandcamp eh, uno può lasciare un contributo se vuole ma se no lo può scaricare tranquillamente gratuitamente idem le copertine eh, perché è fatta per eh, il, il grande appassionato nerd che vuole mettersi lì e stamparsele tutte e poi farsi una sorta di collage non credo che ci sarà mai uno che se la farà però è fatto sì. per, in ognuna c'è ci sono i credit quindi ehm, che canzone è, chi, chi l'ha scritta, chi l'ha registrata perché all'interno del disco ehm, in maniera più o meno clandestina sono comparsi alcuni colleghi ehm, sotto falso nome si può dire mm. perché eh, il disco non è semplicemente il mio disco cioè Ricci Rambert ma è segnato come Ricci Rambert and Tankery tu che è il nome di quella band eh, diciamo ehm, ipotetica che eh, ho sempre voluto avere al mio fianco quando eh, suonavo live poi per varie vicissitudini mi sono chiamato anche ho chiamato la band anche con altri nomi e eh, diciamo che la band ha dei componenti che hanno dei nomi fittizi perché fondamentalmente è una band nella quale Possono suonare, può suonare chiunque, quindi non è detto che il chitarrista sia lo stesso un giorno o l'altro, quindi non, non ha molta importanza chi ci suona, l'importante è che poi alla fine il risultato salti fuori. È un po' come l'amico immaginario. Esatto, infatti i nomi dei, dei, nei credits, se uno starà attento, i nomi poi sono... Facil, è facilmente capibile che non sono nomi del tutto reali mm. perché insomma <ride> qui, ogni, non svelo tutto perché eh magari, no, eh, no io sono sta sempre lì. stato un amante dei dischi che mi piacevano andare a vedere se c'erano delle cose o dei segreti mm -hmm. o delle robe che non vedevo e quindi insomma lascio a, ai più interessati e ai più curiosi questa cosa. Allora, ci chiudi questa intervista con la tua canzone preferita dell'ultimo disco? Allora, il brano riassume un po' il tutto. Questo brano qua è, un è il pezzo diciamo più distante dal sound, forse, di tutto il disco. Ed è quello che io avrei eh, titolato come singolo se ancora esistessero i singoli. Ed è un pezzo dei No Effects che è un gruppo punk californiano degli anni 90, l'originale è una canzone velocissima, tipo una fucilata e invece questa è la mia versione si chiama linoleum. bob but this is of my floor That's right, I've got my floor So what, so what, so what I got a bucket full of Kleenex and lit it home Where everything important to me Just as the far right down to my lane And to the floor Close friend, lying on the arm, lying on the arm. Support my hand, give me something to believe. That's me on the bedside, I come and ascend. Metal meter in my hand, it's than a packet full of chain. That's me on the back, on the bus That's me in the cell. That's me inside your head That's me inside your head Grazie <ride> Eh lo so, ti devi accontentare no, sono Ah ma io guarda, il, ci, sono abituato, ci sono stati concerti <ride> Dove forse <ride> mi applaudivo anche da sola Ma è bello così La musica è anche principalmente un amore proprio eh, tra chi la suona e, e, e la musica stessa e sono convinto che l'amore è principalmente dare indipendentemente dal fatto che ti venga restituito mm. il paritario che tu dai quindi tu dai che poi ti venga restituito qualcosa se ti viene restituito meglio ancora se no se no, non se se no. sarebbe amore. Se no, ti sei divertito almeno. Esatto. <ride> grazie Riccardo, grazie, a voi. Grazie, grazie, grazie mille a tutti. <ride> <ride> e ti ascolteremo.